Un saluto da Gerardo Paterna e ben trovato a questo nuovo appuntamento video prodotto per il blog gerardopaterna.com. Con me oggi sullo sgabello alla mia destra abbiamo Edoardo Ribichesu, cofondatore di Realistico, l'azienda specializzata nelle visite virtuali per l'immobiliare. Ciao Edoardo e grazie per essere con noi. Ciao Gerardo, grazie a te per avermi invitato. Bene, bene. Allora, partiamo subito con le domande. Allora, secondo te gli agenti immobiliari, perché allora stiamo parlando di fatto, hanno capito l'utilità della visita virtuale? Beh, la valuto da un punto di vista di, di storia, nel senso che è realistico, ormai è nata già un paio di anni fa, quindi posso comparare questa domanda, se me l'avessi posta due anni, due anni e mezzo fa, ad adesso. E devo dire, due anni e mezzo fa, l'approccio degli agenti immobiliari italiani alla tecnologia in generale era un pochino, diciamo, presentava qualche resistenza in più. Quello che vediamo di molto positivo adesso è che l'approccio a qualunque tecnologia, compresa ovviamente la nostra delle visite virtuali, nel 2019 è decisamente più facile. Un po' tutti si sono accorti della necessità di adottare tecnologie, soluzioni tecnologiche, un po' come arma di difesa verso alcuni trend in arrivo, un po' semplicemente per migliorare la, la gamma di servizi che l'agenzia può offrire. Sono d'accordo con te, però, però, ci sembra un però, c'è chi sostiene che sia un autogol far vedere gli immobili nella loro completezza uh, così in modo immediato, uh, preferiscono avere cliente per la visita fisica, a questi resistenti, ultimi resistenti, cosa gli rispondi? Beh, questa lo sai, è una delle, delle primissime domande che ci, sentiamo, che, ci senti, che ci sentiamo dire probabilmente dal primo giorno in cui il realistico è sul mercato, dal primo giorno in cui offre i suoi servizi alle agenzie. agenzie. La risposta alla fine è, sempre, è abbastanza semplice, quella che diamo, è, è quasi diventato un, il nostro mantra a tutti gli effetti, nel senso che cerchiamo di far capire al cliente, all'agenzia, che a un certo punto della trattativa quell'immobile verrà mostrato. Quindi, tra virgolette, verrà mostrato al cliente, cioè. il cliente potrà vederne ogni dettaglio, e quindi anche ogni difetto sappiamo benissimo che con un mercato con un patrimonio immobiliare italiano vetusto perché si sa c'è ah, sì, una grandissima immobili sono brutti, gli immobili sì, sono sono brutti. brutti esistono okay. tantissimi immobili brutti in italia purtroppo questa è, è da dire la difficoltà nel poterlo promuovere in modo trasparente c'è e c'è sempre stata Beh, noi però facciamo, cerchiamo di far capire all'agenzia che quel momento in cui il cliente vedrà tutto arriverà e spostare questo livello di trasparenza più avanti rimandarlo verso la fine della trattativa non, non ne giova nessuno, non vince nessuno certo. da questa cosa. Anzi, cercare di anticipare quel livello di trasparenza al primissimo contatto, ai primissimi contatti, è l'arma vincente per offrire un altissimo livello di trasparenza e quindi conquistare immediatamente la fiducia del cliente che ci troviamo certo. di fronte per la prima volta. Eh, per gli immobili completamente da ristrutturare, gli immobili di nuova costruzione, che magari sono difficilmente rappresentabili, Io so che c'è un servizio ad hoc che funziona nello stesso modo, quindi. Visita virtuale, ma... ma? basato su quello che noi chiamiamo il render 360. Quello, okay. devo dire, servizio novità lanciata alla fine del 2018, di cui andiamo veramente molto orgogliosi. Diciamo che lì è un ottimo connubio tra eh, tecnologia e capacità umana, professionalità. Tutto dentro un semplice servizio. Nel senso che un'azienda, un'agenzia o anche un costruttore, perché i nostri clienti in questo caso startup, so costruttori, okay. utilizzano questo, questo servizio, richiede realistico la realizzazione di una visita virtuale per qualcosa che non è fotografabile, come hai detto tu. Ristrutturazione, condizioni veramente impresentabili Caterole. o magari o, o, eh. situazioni appunto, industriali dove magari non è possibile rappresentare con una fotografia l'immobile, il Render360 interviene in che modo? Ci viene fatta la richiesta, entro 5 giorni lavorativi il Realistico produce un Render360 immersivo, quindi una visita virtuale completa, come hai detto tu, di ogni ambiente che il cliente vuole rappresentare, che l'agenzia vuole rappresentare, e lo mette online all'interno della piattaforma Realistico. Dietro le quinte, quello che non si vede, che vado a svelare, è un pool di architetti e designer che lavorano per noi, che prendono in carico questo servizio, noi ci assicuriamo soltanto che la qualità e i tempi di consegna siano sempre gli stessi, in modo da poter, eh, come dire, fornire in quella tempistica e a un prezzo certo, il, il servizio da mettere online poi come visita virtuale. È Estremamente utile, ho parlato con alcuni agenti immobiliari che lavorano eh, prevalentemente con i capannoni, che sono insomma delle brutte bestie da rappresentare, no? e hanno eh, utilizzato questo servizio con grande soddisfazione, quindi uno mi sembra tra tutti, Nicola Salerno, Nicola sì, sì, lui l'ha utilizzato nel residenziale in realtà, ah, nella sì, conversione, in sì, sì. una riqualificazione, ah, okay. da capannone, sì, da, da, da, da industriale, trasformato, ah, da... loft, eccetera, esatto, eccetera, sì, sì, sì, sì. Edoardo, ti porto in Danimarca, mm -hmm. porto in Danimarca perché? Perché in Danimarca c'è il Copenhagen Fintech Accelerator, che ha selezionato tra alcune startup, credo l'unica italiana realistico, eh, perché? Per la capacità di questa tecnologia di creare valore nel mercato del Proptech. Cosa ci puoi raccontare di questa esperienza? Beh, come, come sai, ci hanno, il Fintech Accelerator ci ha contattato, proprio nella più tradizionale maniera, ci ha alzato il telefono e ci ha contattato dicendoci abbiamo questo programma di accelerazione sponsorizzato da, da banche, da istituti bancari, eh, che tra virgolette ci chiedono di andare in giro per il mondo e fare scouting di aziende che in un modo o nell'altro, con la loro tecnologia, con il loro livello di innovazione, possono migliorare i processi esistenti nel comparto dedicato principalmente, quell'area di Proptech che riguarda i mutui ipotecari. Eh. Questa è, come dire, la, la, la, la domanda che ci hanno posto, ci hanno proprio chiesto voi potete utilizzare la vostra tecnologia per aiutare questi processi? E beh, noi abbiamo detto crediamo di sì, Ovvio che adesso è, siamo in quella fase in cui lo dobbiamo dimostrare, dobbiamo, stiamo lavorando con loro per, per dimostrare che c'è questa, questa capacità, non posso svelare molto di più al sì, momento però perché il programma già detto è qualcosa, visite virtuole, insomma, un po di scenari possiamo qualcosina, qualche idea ce la si può fare diciamo. Però questo è il, lo scopo, diciamo così, di questo programma, cioè andare a prendere in giro per il mondo aziende che possano innovare quei processi. E noi stiamo lavorando Fantastico. proprio in quella direzione con Realistica. Orgoglio nazionale. <ride> Assolutamente. <ride> allora, io so che Realistico non serve soltanto gli agenti immobiliari, ma tra i vostri clienti abbiamo anche portali immobiliari, tra cui Idealista, Spagna, Portogallo, Italia, abbiamo società di gestione patrimoniale, eh, abbiamo una società che addirittura vende gli immobili attraverso l'asta online, mm -hmm. che è Option. Ecco. Insomma, vi siete inseriti in questo ecosistema di, di startup immobiliare e cre state creando comunque una bella esperienza. Vuoi raccontarci qualcosa anche su questo? Certo. Beh, diciamo che essendo appunto un'azienda innovativa, una startup, dentro questo comparto crescente del, del PropTech, si parla la stessa lingua con tutti gli altri attori coinvolti e spesso si possono creare delle relazioni che portano immediatamente del valore sul mercato. Hai citato IT Option, IT Option è una bellissima realtà di, di faenza che cresce e che automatizza dei processi notoriamente complicati e complessi e, e c'è stato, stato un immediato feeling con loro. Noi nel nostro piccolo efficienziamo una parte del, una parte del, del processo loro avevano proprio la necessità di continuare a efficientare la loro, la loro promozione delle, delle, delle aste fornendo trasparenza e questo lo sai è, è, è a tutti gli effetti il nostro primo valore aggiunto mantra, il nostro sì, mantra sì, è sì. La, trasparenza. La, trasparenza. la trasparenza, quindi <ride> quando hanno detto ci serve trasparenza ho detto eccoci qua, Quello è stato immediatamente il, la, la, la, la nascita di una collaborazione che va avanti adesso da più di un anno e con cui ci troviamo, ci troviamo estremamente bene hai citato anche idealista, idealista non è, non è cliente, è partner nel senso che Idealista accetta le visite virtuali realistico all'interno dei propri annunci, quindi i clienti Idealista possono utilizzare facilmente Realistico all'interno dei loro annunci per anche qui elevare il livello di trasparenza che vanno a fornire. Tra l'altro con una facilitazione molto bella per noi perché noi siamo presenti in Italia e Spagna, certo, Idealista copre anche il Portogallo. Quindi noi abbiamo potuto con loro immediatamente eh, diciamo, integrarci con i clienti italiani e spagnoli e poi anche cominciare a farci conoscere in Portogallo, cominciare a poter offrire il nostro servizio anche in questo terzo paese. Ottimo, complimenti. Grazie. E dove ci porterà questa tecnologia? Beh, lo, sai, sai come la penso sul, sul tema. In realtà io credo che l'esperienza che il cliente ha dall'altra parte quando si approccia all'acquisto della, della propria prima casa magari o a qualunque altro contatto col mercato immobiliare abbia, in questo momento stia dimostrando una, una necessità di efficientamento fortissima. Il tipo di esperienza che ormai le persone si aspettano è, diciamolo in modo brutto, senza fare nessuno, ma è di poter fare tutto da una app a tutti, a tutti gli effetti. Sappiamo che in realtà è un processo dove però sono coinvolte, specie quando si parla di residenziale, sono coinvolte tantissime emozioni, quindi poter digitalizzare al 100% quel processo non è una cosa che si può fare nel breve termine. Tuttavia tantissime aziende, tantissime anche startup, lo sai, lavorano in quella direzione. Noi nel nostro piccolo mettiamo sul mercato un prodotto che serve sia alle parti, eh, diciamo ai professionisti che sono attualmente, che, sono, che sono, ci sono oggi, sia alle piattaforme che oggi stanno solo nascendo e che cominciano a farsi vedere. Non è un caso che eh, appunto, diverse di queste realtà si affidino al realistico per poter fornire quel livello di trasparenza. Ce ne siamo accorti in, in, questi, in questi anni, sono arrivate sempre più aziende a chiedere i nostri servizi. Tuttavia noi crediamo che chiunque sia coinvolto in quel mercato, professionisti, nuove aziende che, che arrivano, abbia questa necessità di rendere più efficiente, rendere più trasparente l'intero processo di, di compravendita immobiliare. Noi crediamo che quello sia l'evoluzione più grande che ci sarà nei prossimi anni. Tutti, ed è giusto che lo facciano, tutti lavoreranno in questa direzione, quindi il professionista, la gente che lavora tutti i giorni, eh, che ha purtroppo a volte l'abitudine di dire ho sempre fatto così, deve con, con coraggio sì. adottare tutte le innovazioni che stanno arrivando per rimanere competitivo, anzi semplicemente per migliorare il livello di servizio che va a offrire al suo cliente. Sono d'accordissimo. Allora, come fa l'agente immobiliare ad avvicinarsi a realistico? Beh, molto, molto semplice in realtà, per, tutti, per tutte le agenzie che sono dotate già di una camera 360, Realistico, una no, qualunque fotocamera 360, Realistico mette a disposizione una prova gratuita del servizio. Crediamo che provarlo sia, come sempre, il modo migliore di capire se, eh, se, se è il servizio che fa, cioè certo. per loro. Per chi invece non avesse ancora, eh, non fosse dotato di una, di una camera 360, la novità di quest'anno, all'inizio 2019, abbiamo iniziato a inserire la camera, la fotocamera, il nostro kit realistico, all'interno dei piani di servizio, che partono da 49 euro mese. Quindi non mi devo neanche più preoccupare di acquistare la camera, perché la trovo integrata all'interno dei piani di servizio per la mia agenzia. Bene, quindi sito web realisti.co. Esatto. Ok? Grazie. Benissimo. Edoardo, grazie mille. Ti, grazie ci vedremo nella prossima, anzi, nella seconda parte di questo anno. Magari ci racconti... Eh, qualche, qualche news che ancora, di cui ancora non puoi parlare eh? È sempre molto, molto riservato prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio innovativo dedicato all'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo a infochiocera gerardopaterna.com ti aspetto in occasione del prossimo video, a presto